Benvenuti questa mattina. Benvenuti questa mattina. È bello poter essere tutti quanti qui insieme per condividere oggi la parola di Dio. È bello poter essere qui tutti per compartire la parola di Dio. Abbiamo bisogno di ricevere la parola. Dobbiamo ricevere la parola. Per poterla mettere in pratica. Per in pratica. Se non la riceviamo, che mettiamo in pratica? Se non la riceviamo, come in pratica? Però oggi parleremo di qualcosa che è molto attuale. Pero hoy vamos a hablar de algo que es muy actual. Algo que tiene que ver mucho con el ambiente religioso. Y también con lo que dice la pastora prima. Y con lo que la pastora antes. Que tenemos que tomar decisiones para ver resultados. El problema es que muchas veces venimos influenzados en nuestras decisiones por haber resultados. El problema es que no solo somos influenciados. Uh, cuando tomamos decisiones decisioni per emozioni. Invece di essere influenzate nelle nostre decisioni dalla persona dello Spirito Santo. invece decisiones por el Espíritu Santo. Me lo ripeto di nuovo? Allora Veniamo influenzati nelle nostre decisioni somos influenciados en nuestras decisiones de nuestras emociones. Invece noi dobbiamo essere influenzati nelle nuestras decisioni dalla parola di Dio e dallo Spirito Santo però come possiamo distinguere le emozioni dallo Spirito Santo? questo è il problema, è il problema. perché molte volte si confonde l'emozione con, con Dio e oggi vediamo come capire quando sono le mie emozioni e come capire quando è Dio e ora, oggi, dobbiamo entender, entender se sono mis emozioni, può Dios. Amén. Quindi, vogliamo leggere Primo Re, capitolo 19. Allora, leggiamo in Prima Re, capitolo 19. Dal versetto 9 al versetto 13. Dal versicolo 9 al 13. Questo Primo Re. Okay. Capitolo 19. Ok, Prima Re, 19. Del... Versetto 9. Dal 9 al 13. Al 13. Hmm. Y allí se metió en una cueva donde tuvo la noche. Y fue la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: Sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto al cuchillo tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y era aquí Jehová que pasaba Y un grande y poderoso viento que rompía los montes Y quebraba las peñas delante de Jehová Mas Jehová no estaba en el viento Y tras el viento un terremoto Mas Jehová no estaba en el terremoto Y tras el terremoto el fuego Y tras el terremoto un fuego Mas Jehová no estaba en el fuego Y tras el fuego un silbo Apacible y delicado Y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto Y salió y paró en la puerta de la cueva Y aquí llegó una voz a él diciendo ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elia? ¿Qué haces aquí, Elias? Como, como historia, nosotros nos convertido en una iglesia que era muy religiosa. Como historia, todos nos hemos convertido en una iglesia muy religiosa. No, nosotros, nosotros, ah, vale. Nosotros nos hemos convertido en una iglesia como muy religiosa. ¿Sabes estas iglesias donde las mujeres usan el velo la chiesa dove la mujer non sa il velo, velo lungo, il velo largo, gonna lunga, la falda muy larga, la lingua lunga. La lingua larga dove tutto era religioso, dove tutto era religioso, si sapeva già i numeri di cantici che bisognava fare, si sapeva già i numeri delle canzoni che teníamos che. Fare. Quindi tu andavi là, ti sedevi. Che sentabas, e già sapevi che facevano due canti così, poi un canto di adorazione, poi un canto di adorazione. Dopodiché si faceva l'offerta, poi dopo c'era la predicazione. E dopo, forse, se il pastore voleva pregare, si faceva un appello avanti. E dopo, forse, se il pastore voleva orar, chiamava le persone a E dopo, un canto bello che si ballava tutti quanti a lei, un canto lindo a todos. tutto a posto, a, a casa sua. Non c'era spazio per lo Spirito Santo. Non via spazio per lo Spirito Santo. Non c'era cambio di programma. Non via in di programma. Dio si doveva adattare al programma della Chiesa. Dio si teneva a adattarsi al programma della Chiesa. Per l'altra volta abbiamo anche un, un altro estremo. Per l'altra volta abbiamo un altro estremo. Dove tutto è completamente fuori di regole. Dove tutto è totalmente senza regole. Sempre si balla, sempre si canta. Sempre si balla, sempre si canta. Remolinando, remolinando. Però alla fine vai a stringere. Però al finale mi sa la sostanza. E il peccato rimane peccato. Il peccato si chiama peccato. La gente con i problemi va in chiesa e torna a casa con i problemi. La gente va alla chiesa con i problemi e si vuole alla casa con problemi. Si prega ma non c'è risposta alle preghiere. Si ora però non hai risposta alle orazioni. E c'è tanta, tanta emozione. E' molta emozione. Vedi la gente lì piangendo. la gente lì. Però che non cambia. Però che non cambia. Avete mai visto le persone che piangono, piangono, piangono? Avete visto le persone che giorano e giorano e giorano? E dopo due secondi è de segundos... finito tutto uguale a prima. E sta tutto todo, e tutto è uguale a prima. In questa settimana stavo parlando di un fratello che io conosco di anni fa. In questa settimana parlando di un hermano che conosco hace anni. E lui stava pregando perché voleva cambiare chiesa. E lui stava orando perché voleva cambiare Eravamo iglesia. Eravamo giovani. E dice fammi compagnia questa mattina voglio andare a visitare una chiesa. E dice ven conmigo che questa mattina voglio visitare una chiesa. E quindi andiamo in questa chiesa. E questa chiesa. Questa chiesa stava in un garage, non la ricordo ancora. Questa stava in un garage, in sito e durante il culto, una bella adorazione. Durante il culto, era una buona adorazione. E poi usavano dare uno spazio per dare la testimonianza in questa chiesa. E davano come spazio per dare testimonianza in questa iglesia. E quindi lui lava piangendo. Io stavo lì giorando. Io sono venuto qua in questa chiesa. Y io stavo lì in questa iglesia. Stavo cercando un posto dove andare. Stavo cercando un luogo dove ir. E poi ho sentito una voce. E scuceva una voce. Questa è la tua chiesa. Questa è es tua iglesia. Adesso so che questo è il mio posto. Allora so il es mio sito. E piangeva. Stai giorando. Wow, io stavo affianco a lui. Io stavo sul lato. Wow. Wow, wow. ho sentito la voce, invece. <ride> ho scusato voce. Wow, che forte! Che guai! Dopo la riunione ce ne andiamo dalla chiesa. Dopo della riunione della iglesia. Stavamo salendo la salita del garage. Stavamo subendo del garage. Eravamo appena usciti dalla chiesa e dico, ah allora fratello, quindi vai in questa chiesa qua e gli dico, a hermano, bueno, entonces vai a questa iglesia e eh, adesso ci penso ora allora lo penso come adesso ci pensi? come che ora lo pensi? ma non ti avevo dato io la voce però non ti aveva dato a Dio con la voce questa è la mia chiesa questa è la es mia chiesa stavi piangendo mezza giornata lì Stavo tutto un rato a piangere. faccio un lago a terra Io sto in lago nel suolo e eh, adesso ci penso bueno, ora allora lo penso Molta emozione, emozione. ma poca sostanza. poca sostanza. Non so se state comprendendo cosa vogliamo dire questa mattina. Non so se si lo che vogliamo dire questa mattina. Che molta gente viene mossa dall'emozione e non per lo Spirito Santo. Non Santo. E abbiamo chiese piene di gente emozionata. Tenemos iglesias llenas de gente emozionada. Gente che balla, que salta, que danza. Gente che baila, salta e danza. Però il loro cuore è lontano da Dio. Però suo corazón está lejos de Dios. E deriva dal tempo che bisogna passare da una fede emozionale. una fede emozionale. A una fede relazionale. A una fede relazionale. difíciles tecnici difficili. Cioè da una fede mossa dall'emozione ad una fede mossa dalla relazione con Dio. Amen. Però arriviamo al problema. Come faccio a distinguere quando è l'emozione e quando è la relazione? Dio parlò ad Elia. E qui abbiamo un esempio molto bello di come distinguere cuando es Dio y cuando no es Dio aquí tenemos un ejemplo muy bonito de cómo distinguir cuando es Dio y cuando no lo es y la primera cosa que Dio disse a Delia era de uscire de quella grotta. Le dijo a Elias, Elias stavo un poco depresso. un poco deprimido. Ah, sono rimasto solo io come profeta del Signore. Solo me io profeta del Signore. Tutti gli altri ormai vanno per una via sbagliata. E, todos se, se por un mal e lui stava lì, stava male, stava soffrendo. E io stavo lì male, Però Dio lo fa uscire da quella grotta. Non sei l'unico. Ce ne sono altri 5.000 altri però lui ha dovuto uscire dalla grotta per poter ascoltare la voce di Dio. Voce di Dio. Fin sì. quando noi siamo chiusi all'interno delle nostre grotte, non possiamo ascoltare Dio. Sì. Molti di noi si chiudono all'interno di prigioni. Molti si insierrano in carceri. Carceri fatti da religione, da regole umane, e tu finché rimani in un posto dove ci sono queste regole religiose, tu non potrai ascoltare la voce di Dio, hai bisogno di uscire da quella grotta sapete quanto è problematico uscire da una grotta? lo difficile è che salire da una grotta perché all'interno della grotta tu ti senti protetto perché tu ti senti protetto in una grotta la gente andava nelle grotte perché ci poteva essere la pioggia la gente andava nelle grotte perché poteva essere la pioggia c'era il freddo però nella grotta c'era la protezione e molti si mettono all'interno della grotta della religione e non escono da là per paura ah chissà cosa ci può essere fuori se lascio questa chiesa posso avere un sacco di problemi perderò tutti gli amici che poi amici non sono perché se quando esci da una chiesa non ti parlano più, significa che non erano amici. Perché se sales da una chiesa e non ti parlano, significa che non erano tuoi amici. Ai ai ai, apostolo, tu stai parlando mio mio proprio pesante. Ah, sì, perché stai parlando pesante. No, <ride> Ah, non devi lasciare questa chiesa perché qui abbiamo la sana dottrina. Non Non devi scrivere qua la chiesa perché qui abbiamo la sana dottrina. E la gente si mette pure wow. E la gente si tiene. niente. Ma chi sa fuori cosa predicano. Che predicano là fuori. Saranno tutte chiese sataniche là fuori. sataniche stanno fuori. Solo qui in questa denominazione abbiamo la salvezza. Solo qui abbiamo la sana dottrina. Solo qui abbiamo la sana dottrina. E già sapete la barzolletta della storia della sana dottrina? Già sapete il ciso della sana dottrina. Che un credente si muore va in cielo. Un credente muore va in cielo. E lo portano a visitare il paradiso. E lo si a visitare il paradiso. E lui vede tanti posti. E gli vede molti siti. E a un certo punto stanno per entrare in un posto. un sitio. E l'angelo dice shh! E l'angelo dice sh! Fai silenzio! Cagate! Dice perché? Che succede? Che c'è qua? Però perché Che hai chi? No, no, qui ci sono le persone okay, che pensano di avere la sana dottrina. Che credi che ti la sana dottrina. E ci sono solo loro in cielo, gli altri non ci stanno. E solo stanno ieri nel cielo, lo sanno no. no. <laughs> noi non veniamo salvati per la sana dottrina. Noi siamo salvati per la sana dottrina. Ma veniamo salvati perché Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati. Siamo no. salvati perché Gesù morì nella cruce per noi. E le persone che ti dicono, ah la sala dottrina c'è cioè, solo in questa chiesa? La gente che dice la sala dottrina è solo in questa chiesa Solo ti stanno manipolando per evitare di farti uscire da quella chiesa Solo sta manipolando per che non salga Ed è proprio quello il caso di cui devi scappare correndo E' giustamente lì che devi scappare O ti cercano di manipolare con la paura O con il miedo ai ai che sto predicando stamattina, Signore mio stamattina? Ah, se te ne vai da questa chiesa, non sai quello che ti può succedere. Puoi fare un incidente con la macchina. I tuoi figli si perdiranno. Ah, la maledizione di Dio cadrà sopra di te! Quanto amore questi pastori! Quanto amore di questi pastori! Voi forse non ci crederete. No, no, crede. Ma queste cose succedono. no, Non le maledizioni quando no. o sea, es uno esce dalla Chiesa. Ma pastori che maledicono no. le persone soltanto no. perché lasciano una Chiesa. Pastori che maledicono una persona solo perché si Chiesa. È meglio che scappi da questa Chiesa. No, que la perché la maledizione sí. non sta fuori, sta dentro. Perché la maledizione sta dentro e non fuori. Ai ai ai stamattina. Ai ai stamattina. Chissà questa, questa diretta Facebook dove va a arrivare. Ave che questo diretto dove va a ver questa, devo arrivare? Esci dalla grotta. Sai della cueva. Finché rimani in quella grotta, Dio hasta, non ti può parlare. Hasta che que ti chiedi in questa cueva, Dio non ti può parlare. Io ricordo che stavo in una chiesa e stavo pregando per un risveglio. Mi ricordo che stavo in una chiesa e stavo orando per un avviamento. E mentre stavo pregando questa, in questo culto, Dio mi diede una visione. Mentre stavo orando in questo culto Dio mi dà una visione. Ad occhi aperti. E, cosa e io vedi una colomba in una gabbia. E io ho una paloma e, e una... in una palompa in un'aula. In un'aula. E Dio mi disse come posso operare. E Dio mi dice, come posso io operare? Come posso io lavorare? Come posso io lavorare? Tutte queste queste sbarre di ferro di giro. Erano tutte quelle regole umane che erano sopra le persone. Erano tutte le regole umane che stavano insieme alle persone. Se tu sei in una, una grotta di questo tipo, una cueva de ese tipo, Dio non ti può parlare. Dio non ti può parlare. Non puoi avere chiara qual è la direzione da parte di Dio. No Hai bisogno di uscire dalla grotta. E lì Dio ti parlerà. Però lì arriva il secondo dei problemi. Devi imparare a riconoscere la sua voce. Ora lì esce e c'era un vento impetuoso. Un vento forte. Un vento tempestoso. Però Dio non era nel vento. Poi c'era un terremoto. E un terremoto. Però Dio non era nel terremoto. terremoto. Poi c'era il fuoco. E il fuoco. Ah, wow, il fuoco. Wow, il fuoco. Però Dio non era nel fuoco. Tutti questi simboli. Sono simboli di Dio. Son de Dios. Che noi troviamo nel Nuovo Testamento quando tu vedi Atti degli apostoli capitolo 2, Hechos, capitolo 2 arriva un vento impetuoso c'erano fiamme di fuoco sulla testa della gente e quando loro pregano il luogo inizia a tremare e quando ora nel, il a però Dio non era nel fuoco però Dio, non stava nel fuego. Dio non era nel vento e Dio non era nel terremoto e dove sta Dio? E dove sta Dios? in un dolce sussurro tu sei simile o sussurrare? Sibile, sussurro. Qua la Bibbia ci una chiave straordinaria. A chi la parola ci dà una chiave straordinaria? Tutti quanti pensano che Dio sia dove c'è la manifestazione di Dio. Tutto il mondo crede che Dio sta dove c'è una manifestazione di Dio. Ah, Dio sta nel fuoco. Dio sta nel fuoco. Ah, andiamo in quella chiesa perché là c'è il fuoco. Ma voglio essere perché lì è il fuoco. No, e tutti là cantando, saltando. Tutti cantando, saltando. A parte che non è questo il fuoco. A parte che questo non è il fuoco. Queste mm. sono mm. le emozioni. Queste sono le emozioni. Mani mm. alzate a Dio. Mani levantate a Dio. Però non sono mani sante. Però non sono mani sante. Tanto fuoco, tanta emozione, Però Dio non è in quelle emozioni no Perché Dio sta in un dolce sussurro Perché Dio es, sta in un dolce sussurro Quando Elia ha sentito questo sussurro Quando Elia <risa> ha sentito questo sussurro Fece una cosa importante, importante. Prese il mantello e si coprì la faccia il mantello si la carta e iniziò a parlare con Dio con Dios. perché si copre la faccia? perché si copre la cara? se il problema era vedere Dio poteva semplicemente chiudere gli occhi se il problema era vedere a Dio poteva semplicemente cercare gli occhi faceva così e parlava così Dio. Ah, sì, così, parlava con Dio lui si è messo il mantello in testa usò il manto la cabeza per isolarsi da quello che c'era fuori di lui per isolarsi da quello che c'era fuori di lui perché lui si rese conto che Dio non stava nel fuoco Porque se dio de que Dios no estaba en el fuego, que Dios, no en el vento. que Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el terremoto, Dios, iba dentro de lui. Dios estaba dentro de él. Fino a quando noi non ci rendiamo conto che siamo noi il tempio dello Spirito Santo, de cercheremo Dio all'esterno. Ah, andiamo in quel posto perché lì Dio si manifesta in una maniera particolare. Eh, a una andiamo a Lourdes perché lì appare la Vergine. Eh, la e invece appare magari una strega, non lo so. E appare una bruja o qualcosa di simile. Andiamo in quell'altro posto perché lì Dio c'è. All'altra parte Dio non c'è. no. Ah perché Dio è Dio delle montagne, non è Dio della valle. Perché Dio è Dio della montagna non del valle. Ah invece no, adesso è della valle ma non è della montagna. No, ora è Dio del valle e non delle montagne. No. Dio vive nei cuori delle persone vive en los corazones de las e quando noi iniziamo ad isolarci da quello che c'è fuori a de lo que está fuera, e iniziamo a concentrarci in quello che Dio ci dice dentro, a en lo que Dios nos dice dentro È lì che iniziamo a sentire la voce di Dio ahí vamos a la voz de Dios. non è l'emozione è la relazione. la relazione E come chiesa, noi dobbiamo passare da essere una chiesa di emozione come iglesia tenemos che passare da una iglesia ad una, una iglesia di relazione perché l'emozione non ti cambia perché l'emozione non ti cambia sapete quei quei mariti sapete di maridos che tradiscono le mogli che engaña le espose e poi vanno a dare so. mogli e ah, a dare e stanno chiamando e poi vanno a ah, dare e poi vanno a dare perché l'hanno scoperto perché lo scoprirono perché se non lo scoprirono continuavano a ingannare la moglie perché se non lo scoprirono seguì engañandolo e poi dopo un po' di tempo che fanno? E poi dopo un tempo che assi? Vado vale un altro. Vado vale ad Perché? Perché? Ah, ma tu sei il mio amore! Tu Sei il mio amore! Cuoricini! Ah, le rose! Las rosas. Mm -hmm. Le rosas! Le Su Facebook, su Youtube! Il ah l'amore della mia vita! L'amore l'amore mia vita! vita. Mm -hmm. E Le rose! Le rose! Le rose! Le rose! Ma non sostanze. Però sostanze. E tante persone sono con Dio. sono così. E tanta gente con Dio è così. Ah Dio mio! Ai miei Dio! Quanto ti voglio bene? Quanto ti chiedo? Alleluia. Alleluia! Alleluia! E poi? Tradisci tua moglie. E non è questa tua Dio? Dove sta Dio? Eh però Dio lo sa, io lo voglio bene. Bueno, però Dio sa che le chiedo. Emozioni. Emoziones. Però non c'è relazione. relazione. E veniamo in un tempo in cui la chiesa deve diventare una chiesa di relazione. Elia, dove sei? Elia, dove stai? Perché sei qua? Perché stai qui? Sono qua. Stai qui. Perché aquí? sono mosso da una gelosia. Perché sei morto con un... un celos. Sono mosso perché vedo che le persone si sono allontanate da Dio. Me, lo che mi muove è, è che la gente si di Dio. E sono rimasto solo io come profeta. E solo me io come profeta. E sono qua davanti a te per pregarsi. E sto qui davanti a te per orare. Si eri isolato dal mondo. Sei isolato dal mondo. Si era isolato dal fuoco, dal vento e dal terremoto. Si era isolato del fuoco, del, del vento, del terremoto. E dentro di sé io trovò la risposta che stava cercando. Però dentro di de lui incontrò la risposta che stava cercando. Dio ti parla dentro di te. Perché Dio si dentro di de te. Non abbiamo bisogno di cercare Dio da qualche parte. Non necessitamo di cercare Dio da un sito. Non abbiamo bisogno di cercare Dio in qualche persona. O in alcuna persona. Dio vive dentro di te. Dio vive dentro di te. Dobbiamo imparare a riconoscere Dio dentro di noi. Dobbiamo imparare a riconoscere Dio dentro di noi. Dobbiamo imparare quando Dio ci parla dentro. Dobbiamo quando Dio dentro. Per questo abbiamo bisogno di tempi in cui ci dobbiamo isolare e dobbiamo pregare Dio. Per questo necesitamos tempi in cui dobbiamo isolarnos e orare da Ogni giorno tu hai bisogno di un tempo per stare da solo con Dio. Ogni necessità di un tempo per stare con Dio è un tempo in cui devi isolarti da tutto e da tutti un tempo in cui devi isolarti da tutto e da tutti perché è il tempo in cui Dio ti può parlare con il dolce susurro perché eh. è, un te, è un tempo in cui Dio ti può parlare con un dolce susurro sapete, in questi giorni stavo parlando con una sorella ah, Sto Dio si stava parlando con una hermana e questa sorella mi parlava un pochettino eh, stravolta e questa eh, hermana mi parlava come un shock mm? Perché aveva parlato con uno dei suoi vecchi leader. Perché aveva parlato con uno dei suoi vecchi leader. Che adesso era felice di essere di vivere separato dalla moglie. Che ora stava felice di essere separato da sua su sposa. Ah, non, sto, non sono mai stato così bene come sono adesso. Non estuve tan così bene come ora. E la sorella è scioccata. E la madre stava in shock E poi altri fratelli. Eh, che prima non potevano vedere alcune persone, adesso vanno con quelle persone in chiesa. O altri romani che prima non potevano vedere certe persone e ora vanno con loro. E la sorella è scioccata per l'ipocrisia religiosa. E la, la, la romana pensò per l'ipocrisia religiosa. Però poi mi ha detto delle parole. Però poi mi ha detto E queste parole mi hanno fatto riflettere. Che mi fanno pensare detto, apostolo, però noi siamo pochi apostolo, però noi siamo pochi però io mi rendo conto che siamo cresciuti tanto in questo tempo però mi dico, guardate che abbiamo cresciuto molto in questo tempo e siamo cresciuti nella maniera giusta, nella direzione giusta e siamo cresciuti nella maniera corretta e se pochi ma buoni ora poco vero buoni, <ride> e questo mi ha fatto riflettere e questo mi ha fatto pensare perché stavo, questo è un periodo in cui io Sempre penso e pianifico il lavoro per settembre, le cose future. Questo è un tempo in cui sto come pianificando tutto il lavoro di settembre. Sembra che un tempo di grandi riflessioni, questo mese estivo. Sì, il periodo di verano è un periodo di grandi riflessioni. E quindi questo mi ha, mi ha aiutato a capire delle cose, a riflettere molto sulle cose. E questo mi ha aiutato a capire unas cose e a pensare molto in altre cose. De cómo el lavoro va fatto nella maniera corretta. Di come il trabajo tiene, que ser hecho en la manera correcta. Porque Jesús ci ha mandato a fare ad essere pescatori di uomini. Perché Gesù nos mandó a ser pescadores de hombres. Non fare religiosi. ser nostri sono religiosi. Abbiamo bisogno di un cambiamento. de un cambio. Di lasciare da parte de le parte las emociones. E di iniziare a vivere la relazione reale con Dio e a mettere in pratica quello che Dio dice perché siamo negli ultimi tempi Sapete quale sarà la Chiesa rapita? Sapete la Chiesa Enoch. La Enoch conoscete Enoch? Ne parla l'Antico Testamento in Genesi Testamento in e dice che Enoch camminava con Dios. Y dice que uno caminaba con Dios. ¿Es propio porque caminaba con Dios? Gustamente porque caminaba con Dios. Al improvviso Dios solo prise. De repente Dios se lo toma. Y no lo trovarlo più. más. La chiesa que será raptada es la chiesa que camina con Dios. La iglesia que va a ser raptada es la iglesia que camina con Dios. Y estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos camminare con Dios. Tenemos que caminar con Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dio non sta nelle emozioni. Dio non sta nelle emozioni. Hanno fatto questo mega concerto. E se non mega concerto? Vanno a venire questi quattro profeti, cinque profeti. Vanno a venire questi quattro, cinque profeti. Ah, dinamite. Dinamite pura. Ah, fuoco. Il fuego. Vento. Il viento. Vai lì. Voi, vai lì. Musica. Wow. E la risposta? E la risposta? E Dio dove sta? E Dio dove sta? Magari sta per strada. Sapete perché i farisei non ricevettero Gesù? Sapete perché i farisei non ricevono Gesù? Perché mentre erano lì a pregare, il Signore manda il Messia. il Signore Messia. stava camminando in mezzo alla strada. Por la calle, guarendo i malati. risuscitando Resuscitando i morti. Los muertos, evangelizzando i perduti. Evangelizzando los perdidos, facendo l'opera di Dio. È il tempo di tornare a camminare con Dio. Non più emozioni. Di relazioni. Sì, di relazioni. Amen. Allora, vogliamo salutare i fratelli che con grande coraggio ci hanno seguito. Sì, vogliamo possiamo salutare le con gran valentia, ci hanno seguito. E sicuramente, un sacco di persone ci lanceranno le pietre addosso per le cose che abbiamo detto. Non rocce quello che abbiamo detto. Perché la verità fa male. Perché la verità duele. Però è la verità. Guarda la verdad. Quindi salutiamo e abbiamo questo momento di preghiera.